ecco la seconda parte del tutorial su Padlet vediamo adesso come eh, ci si registra a questo sito quindi si clicca qua in alto se uh, abbiamo, ci siamo già registrati qua inseriamo il nostro indirizzo email e la nostra password per fare il login altrimenti ci possiamo uh, registrare qua ci si può loggare anche um, con il nostro account google se ce l'abbiamo per creare un account quindi clicchiamo qui, inseriamo la nostra eh, mail, ci scegliamo una password, clicchiamo qui e eh, di solito poi come in tutti gli altri siti ogni volta che facciamo una registrazione ci arriva una mail di conferma nella nostra mailbox, dobbiamo cliccare un link, dopodiché... Ehm, siamo eh, registrati, io sono già registrata quindi vado direttamente a fare il login una volta che siamo loggati eh, in alto non compare più il pulsante di login ma eh, compaiono questi pulsanti, questo è per fare il logout questo è per costruire un nuovo muro questo per accedere al nostro profilo, al nostro account e qua per accedere ai muri che eventualmente abbiamo già costruito questi sono muri che io avevo già costruito, questo è quello che stavamo utilizzando nel tutorial numero 1. Andiamo adesso a vedere questi pulsanti nella barra destra. Se clicco qui torno sull'home page di Padlet, se clicco sul più costruisco un nuovo muro, qui vado al mio account, al mio profilo, Qui invece ho uh, le opzioni di condivisione e di esportazione del, del muro che ho costruito. Posso condividerlo su Facebook, su Twitter, su Google+, eccetera. Oppure posso esportarlo, quindi posso uh, cliccare qui e mi, mi crea, Padlet mi crea un file PDF con dentro uh, tutto l'elenco delle risorse dei testi che ho inserito chiaramente tutto il video sarà un'immagine e questo è chiaro oppure in formato Excel foglio elettronico o in questo formato che è più per gli addetti ai lavori cioè mh, valori del, del file separati da virgole ma non è il caso di vederlo qua Qua se voglio sottoscrivere come si fa nei blog o nei siti per avere notifiche eh, di quando il muro viene modificato con l'inserimento di nuovi post oppure la stampa. Qui poi c'è la possibilità di copiare il codice embed per incorporare questo muro all'interno di un sito, di un blog, oppure anche della piattaforma Moodle funziona anche lì e qui c'è invece ci sono delle opzioni particolari per incorporarlo all'interno di un blog Wordpress e qui c'è addirittura il, la possibilità di creare un Q-Code Q però anche queste sono cose un po' più avanzate Qui abbiamo le informazioni su questo muro, quindi quanti post, chi l'ha creato e la data. Questo è una specie di eh, non una specie, è un tutorial, quindi ci sono delle le indicazioni per fare le operazioni principali, delle scorciatoie da tastiera, quando si inseriscono i post, eccetera. È scritto in inglese, però sono tutte cose molto semplici. C'è anche la possibilità di scrivergli una mail nel caso in cui non si risolvano eventuali problemi che abbiamo riscontrato e qui c'è un pannello nel quale possiamo modificare il nostro muro inserire un titolo cosa che io eh, avevo già fatto quindi se voglio lo posso cambiare un sottotitolo io qui ho scritto soltanto descrizione per farvi vedere come viene visualizzato poi accanto al titolo posso inserire un'immagine scegliendola tra quelle che mi propone Padlet, per esempio uno Smile, vedete che è comparso, oppure mh, caricare un'immagine che ho sul mio computer oppure scegliere di non mettere alcune immagini accanto al titolo. Vedete che ogni volta che modifico eh, mi viene Save Change. Eh, insomma, lasciamo perdere l'inglese, comunque mh, mi viene l'avviso che tutte le modifiche sono state salvate questo avviene ogni volta che io modifico il muro, ogni volta che inserisco un post, un video, qualunque cosa viene tutto salvato automaticamente, io non ho bisogno di ricordarmi di andare <coughs> a salvare posso cambiare poi lo sfondo, <coughs> scusate eh, vedete ci sono parecchi sfondi che eh, posso scegliere tra quelli proposti oppure posso caricarne uno di, di mio gusto che ho sul mio computer. Per esempio questo, oceano, eh, tramonto mh, oppure una ma la mappa del mondo, insomma posso mettere eh, quello che voglio, eh, il cielo, ok? Allora di default noi eh, troviamo questo, la, la carta, però possiamo mettere quello che ci pare. Possiamo poi scegliere tra due diversi tipi di layout, questo che è il freeform, che è quello che abbiamo utilizzato finora, cioè i post li possiamo mettere noi dove preferiamo, altrimenti c'è la modalità stream, cioè i post vengono ordinati tutti in un flusso verticale, sono tutti quindi, vengono impostati tutti con la stessa larghezza eh, e chiaramente questo ordine verticale è possibile modificarlo cioè io posso spostare i post come preferisco, non, non sono obbligata a mantenere l'ordine eh, che sceglie eh, Padlet. Torniamo al layout precedente poi, questo è molto importante, posso impostare il tipo di ehm, privacy che voglio sul mio muro, posso decidere che il mio muro è privato, quindi lo posso visualizzare soltanto io, che sono la, colui che ha creato il muro, oppure... e le persone eh, delle quali io andrò a indicare qui eh, l'indirizzo email, in modo che Padlet possa riconoscere e dare l'accesso al muro, altrimenti posso decidere di eh, proteggere il muro inserendo una password, quindi eh, possono accedere può accedere chiunque, però chi non ha la password non riesce a visualizzare nulla oppure posso decidere di non di non proteggere il muro con una password ma di nasconderne il link quindi il mio muro avrà un indirizzo internet che compare qua in alto eh, però ho due possibilità questo link lo posso tenere nascosto quindi non visibile dal motore di ricerca per esempio google eh, oppure pubblico quindi visibile anche dai motori di ricerca in ognuno di questi ultimi tre casi, quindi password oppure si accede tramite semplicemente con il link che però in questo caso è nascosto in questo caso no, posso scegliere che tipo di permessi dare ai visitatori possono soltanto vedere quello che è inserito sul muro oppure possono vedere e scrivere dei post e modificare i loro post ma non quelli degli altri oppure posso dare permessi molto più ampi quindi il visitatore può vedere può scrivere modificare i propri post ma può anche eh, modificare i post scritti da altri utenti Poi, possiamo andare a vedere qui la, il pulsante delle notifiche se voglio ricevere una mail, un avviso, una notifica via mail ogni volta che eh, qualcuno eh, inserisce dei nuovi post o comunque va a modificare il muro e ehm, posso anche dire mh, di mandarmi una mail per esempio qui c'è scritto una volta al giorno questo nel caso di chiaramente di muri molto frequentati questa è anche una cosa che può interessare. Io, um, dunque, Padlet, quando io costruisco un muro, mi assegna un indirizzo che, in cui la prima parte è sempre questa, quindi padlet.com slash wall slash e poi c'è un codice alfanumerico generato in modo casuale che è sicuramente è abbastanza complicato da ricordarsi, da imparare a memoria. Mi dà la possibilità di scegliere invece un link diverso, quindi la prima parte è sempre padlet.com Com slash wall slash, poi posso um, digitare io un altro indirizzo: per esempio prova per tutorial. Dice che non va bene, è già stato preso. Sì, perché ne avevo già fatto un altro con questo titolo. Eh, vabbè, Fibonacci, vediamo se c'è, pre è. è preso anche questo. Siamo sfortunati. Allora prova. Fibonacci ok questo è disponibile quindi lo prendo allora vedete che anche sulla barra degli indirizzi adesso è comparso uh, questo nuovo indirizzo sicuramente più facile da ricordare questa opzione invece serve per chi ha già un suo, un suo dominio ma uh, siccome il tutorial è rivolto diciamo, a persone alle prime armi con, con tutto ciò che riguarda il web non credo sia il caso di andare a vedere questo eh, se clicco qui invece mh, vuol dire che chiedo di cancellare il muro adesso lo faccio tanto mi chiede una conferma eh, cancellare quindi tutto il muro non soltanto una risorsa se voglio cancellare una risorsa vi ricordo che vado sulla risorsa e clicco qui sul bidone della spazzatura chiaramente mi chiede la conferma si sì, cancello oppure no no no e io clicco no allora un'ultima cosa da dire nel primo tutorial tutto quello che abbiamo fatto tutto quello che abbiamo messo sul muro l'abbiamo fatto senza essere loggati questo um, è possibile farlo, uh, quindi senza registrarsi eccetera, però um, dopo 24 ore non è più possibile apportare eh, modifiche. Eh, non solo, A volte si rischia comunque di perdere tutto per qualche incidente di percorso, quindi se non si, ha, non, non si è registrati Padlet non, non sa dove salvare e, e per chi preservare il lavoro svolto, quindi, quindi viene perso. Per fare delle prove, se volete, si possono fare tranquillamente senza registrarsi. Nel momento in cui si voglia invece costruire un lavoro sul serio, è meglio registrarsi e lavorare avendo fatto il login. Grazie.